Ogni settimana il Sangha di Zen in the City, cioè la comunità degli iscritti che condivide il desiderio di praticare la meditazione, si incontra per un'ora in diretta Zoom. Gli incontri sono facilitati da Paolo Subioli. Ogni incontro comprende tipicamente una parte di insegnamento teorico, una parte di pratica, letture da testi di grandi maestri di meditazione, condivisione tra i partecipanti. Si tratta di occasioni speciali per imparare la meditazione, sperimentarla direttamente e chiarire tutti i propri dubbi. Gli incontri del Sangha si alternano con eventi speciali come corsi e seminari incontri con autori di libri, interviste a testimoni privilegiati e scambi tra gruppi di meditazione locali.